Ciao bambini, questo video è per voi. Oggi realizziamo insieme un dolce per Babbo Natale. Che ne dite di fartelo trovare sotto l'albero quando verrà a casa vostra a lasciarvi regali? Venite con me e lo prepariamo insieme. Andiamo! Allora bambini, siete pronti? Che cosa ci servirà per fare il dolce per Babbo Natale? Un uovo! 40 g di zucchero, 40 g di olio, 50 g di yogurt, 90 g di farina con 10 g di cacao e un cucchiaino di lievito per dolci. Ora armiamoci di frusta e iniziamo a fare i muffin. Vedrete che è una ricetta facilissima. Mettiamo tutto insieme zucchero l'olio lo yogurt e la farina tutto insieme avete visto? è facile facile facile dovete solamente mescolare se non avete la frusta Usate un cucchiaio, i muffin vengono buoni lo stesso. Mescolate bene. E voilà, l'impasto è pronto. E adesso che cosa facciamo? Vi faccio vedere subito. Quindi con l'impasto pronto, che cosa facciamo? Andiamo a riempire i pirottini. Prendiamo un cucchiaio di composto e lo mettiamo nei pirottini. Così. Avete visto com'è facile? Vedrete che bel dolcino che faremo per Babbo Natale. Babbo Natale si ricorderà di voi. Eccolo qua. Adesso li mettiamo in forno. 180 gradi per 10 minuti ci vediamo fra, fra poco per fare una magia inforniamo i muffin questo però lo facciamo fare a mamma perché è pericoloso e come per magia i muffin sono pronti aspettiamo che diventino freddi e li andremo a decorare che cosa ci serve per decorare i muffin? ci servirà la nutella, le gocce di cioccolato, questi salatini qui, questi confettini colorati, i biscottini e una colla magica fatta con zucchero a velo e acqua. Iniziamo? Allora, prendiamo un cucchiaino di nutella e lo andiamo a mettere non troppa così ricopriamo tutto il muffin mmm che buono prendiamo i salatini e che cosa facciamo con questi salatini? facciamo delle corna li mettiamo qui così Ora, con la colla magica, andiamo a fare gli occhietti. Prendiamo un po' con uno stecco di legno e lo mettiamo qui. Lo, lo facciamo cadere qui la colla. Ne prendiamo un altro po' e facciamo l'altro occhietto. Così. Non devono essere perfetti. Ci devono piacere a noi. E a Babbo Natale. Prendiamo le gocce di cioccolato. Le mettiamo... Non lì! Dove si è andata la goccia di cioccolato? Qui! Qui! Al centro dell'occhietto. Togliamo questa goccia di cioccolato, Monella. Via! Che cosa facciamo? Che cosa manca? Manca il nasino. E lo mettiamo qui. La nostra rana è un po' strabica. però è bella in lo stesso. Prendiamo di nuovo la colla magica e lo andiamo a mettere qui al centro del nasone Ecco il confettino colorato fucsia. Andiamo a completare. Ed ecco fatto. Il nostro muffin, renna di Babbo Natale. Non sono bellissimi? Questi li facciamo trovare a Babbo Natale sotto l'albero. Io credo che sarà stanchissimo. E quindi avrà fame. Magari ne mangerà uno. Che ne dite voi, lo mangerà? Lasciate un bigliettino col vostro nome, così Babbo Natale si ricorderà di voi. Ora, io li completo tutti e dopo ve li faccio vedere. A fra poco! Ed eccoli qua, i nostri Muffin Renna sono pronti per la merenda di Babbo Natale. Mi raccomando, metteteli sotto l'albero, vedrete che Babbo Natale sarà felicissimo di mangiare un muffin. Allora bambini, vi è piaciuta la mia ricetta dei Muffin Renna? Mi raccomando, realizzateli anche voi, io vi faccio tanti auguri di Buon Natale, Ciao a tutti, baci, ciao!